Il fascino del Riccio, le iconiche acconciature delle star che hanno fatto la storia. Il capello Riccio gode di un fascino indiscutibile, basta pensare ad alcune delle celebrities più famose, da Marilyn Monroe e a Sophia Lauren, arrivando fino alle star dei nostri giorni come Rihanna e Beyoncé per rendersi conto che, Così come i capelli lunghi, i ricci sono da sempre uno degli hairstyle più femminili e sensuali, in grado addirittura di segnare un'epoca e di rendere un'icona la persona che li indossa. È stato il caso per esempio di Shirley Temple, la bambina prodigio di Hollywood conosciuta anche con il soprannome Riccioli d'oro, titolo del film che nel lontano 1935 l'aveva resa celebre, i suoi capelli ricci e biondi sono ancora oggi comici. E cosa dire dei boccoli morbidi di Marilyn?. La sua conciatura non ha segnato solamente gli anni 50 ma è diventata sinonimo di raffinatezza ed eleganza. Di ricci famosi ce ne sono tantissimi e neanche a dirlo li ricordiamo tutti, o quasi, per la loro apparizione sul grande schermo. Chi si ricorda il look indossato a Julia Roberts nei panni di Vivian Ward in Pretty Woman?. Capelli rossi, ricci e ribelli che anche in questo caso, proprio come per la Temple, l'hanno resa famosa a livello internazionale. Non solo attrici, ma anche cantanti, erano gli anni 90 e Mel B era una delle voci delle spice Girls, e con i suoi ricci voluminosi ha senza dubbio lasciato il segno. Particolarmente apprezzata è anche la lunga chioma ribelle della neo-mamma Beyoncé, nel corso degli anni i suoi ricci hanno visto alcune trasformazioni, dal liscio al mosso, ma la cantante rimane fedele ai suoi capelli naturali. Anche Rihanna ne sa qualcosa, la cantante che ha appena lanciato una linea beauty di trasformazioni ne ha subite parecchie, sia in fatto di tagli di capelli che di colori, ma il suo loop nature con i ricci afro è uno dei più amati di sempre. Altra cantante, altro riccio, non si può fare a meno di pensare anche ad Alicia Keys, pioniera del movimento cancelletto Nomakeup che invita le donne ad amarsi anche al naturale. Sfoglia la gallery e scopri tutte le celebrities con i capelli ricci.